Ciao a tutti, oggi siamo sul grafico di BlackRock, si tratta di una società veramente importantissima, tuttavia raramente se ne sente parlare e si tratta infatti della più grande società di investimento al mondo e soprattutto ha anche importanti partecipazioni azionarie in molte società dalle grandi capitalizzazioni che quindi hanno anche un certo peso per quanto riguarda per esempio gli indici americani e non solo. Infatti BlackRock ha partecipazioni importanti in realtà anche in Europa. Tuttavia adesso prima di procedere vi invito a iscrivervi al canale se vi interessano argomenti relativi alla price action e vi consiglio anche di seguirci su tutti gli altri canali social per rimanere aggiornati. Poi se vi va vi invito anche a dare un occhio al mio canale YouTube dove invece parlo prevalentemente di marketing, management, business. Detto questo possiamo procedere. Come potete vedere qui siamo sul mensile di BlackRock e la prima cosa che si può vedere ovviamente è che il trend è nettamente al rialzo e a partire addirittura da subito dopo il lockdown abbiamo visto un aumento veramente importante che se ci fate caso può essere paragonabile in un certo senso anche a quello che ha avuto per esempio l'S&P 500. Tuttavia adesso prima di procedere vorrei dare un occhio al trend di ricavi e utili come facciamo sempre, infatti ecco qua gli utili sono un po' più ballerini tuttavia si mantengono comunque nel senso che negli ultimi 4 anni comunque l'azienda è sempre stata inutile e cosa invece interessante i ricavi hanno un trend all'aumento quindi vuol dire comunque il volume d'affari è aumentato e una cosa che mi è saltata all'occhio è che addirittura il, il valore dei ricavi si è incrementato nel 2020 rispetto al 2019 nonostante la pandemia, mentre invece comunque molte banche hanno avuto grossi problemi a seguito della pandemia. Adesso tuttavia vorrei dare un occhio più approfondito prima al grafico. Quindi andiamo sul settimanale, ecco qui il settimanale ovviamente è come il mensile solo che ha più candele e andiamo a tracciare un paio di livelli per avere più chiara la, la situazione. Infatti questa è la prima volta che vediamo questa azienda sul canale e, e i livelli che andrei ad individuare sono questo, che tra l'altro corrisponde con un livello tondo dei 900 circa, ecco qui, e poi un altro livello che andrei a segnare è questo e anch'esso corrisponde più o meno con un livello tondo, cioè quello degli 850. Ecco qui. Quindi questi sono i due livelli che andrei a segnare al momento. Ovviamente eh, non riusciamo a segnare tantissimi livelli perché il trend è talmente, è talmente verticale Che è difficile andare poi a trovare troppi livelli a cui riferirsi volendo. Altri livelli che potremmo prendere in considerazione potrebbero essere anche questi. Questo nel senso che comunque il prezzo qui ha avuto un po' di... l'ha sentito leggermente, tuttavia secondo me i livelli importanti da guardare in questo momento sono questo e questo. Questo perché il prezzo ci ha già picchiato tre volte e questo perché è vero che ci ha picchiato solo una volta al pari di questo e di questo, tuttavia corrisponde di fatto a un livello tondo e quindi potrebbe essere che in futuro ciò venga, venga sentito. Tuttavia ciò che mi piace di questo grafico è ovviamente il trend molto rialzista, quello che invece non mi piace è che potenzialmente c'è un rischio, cioè che è molto verticale. Quindi, essendo molto verticale, può essere poi difficile riuscire a gestirlo in sicurezza e a fare quindi un trade sano. E sicuramente non entrerei mai in questo momento perché siamo intanto siamo vicini ai massimi storici. Non c'è in questo momento un ritracciamento che, che mi soddisfa, e quindi al momento sicuramente non l'ho reputo diciamo valido per entrare, tuttavia in futuro lo potrebbe diventare e adesso lo vedremo anche dai, dai dati fondamentali, tuttavia per farvi capire meglio quello che vorrei vedere con, con la pennina è ovviamente non vedere troppa volatilità al ribasso perché è ovvio che se dovesse rimangiarsi tutto in poco tempo e magari tornare anche qua sotto, qui la, la mia view potrebbe anche cambiare, tuttavia sapete che in queste aziende, che io cerco comunque di selezionare aziende sane, aziende che possono salire nel tempo, eh, io voglio che ovviamente il prezzo aumenti, cioè non voglio andare a fare delle vendite allo scoperto, perché ovviamente nel senso vendite allo scoperto ci possono stare, possono anche dare grosse soddisfazioni proprio nel lungo termine, non è l'ideale. Invece qui, cosa vorrei vedere? Vorrei vedere magari una volatilità non troppo alta al ribasso, quindi magari in un po' di settimana andare giù proprio con calma e poi vedere delle dinamiche rialziste o su questi livelli oppure anche su questi livelli in realtà va bene, per esempio se dovesse fare così il prezzo e andare giù non troppo velocemente, anche se sul azionario può anche essere che avvenga più velocemente, però così magari tra due o tre mesi ci troviamo poi una dinamica interessante qui, può avvenire direttamente qui la dinamica, oppure un'altra cosa che potrebbe succedere è che magari la dinamica non avvenga direttamente qui, o magari avviene una dinamica, tuttavia possiamo aspettare ulteriori conferme quindi aspettare per ulteriori rialzi e rotture sopra questo livello e poi ipoteticamente qualcosa qui, anche questo potrebbe essere interessante e ovviamente è, è molto, insomma è possibile che succeda oppure può anche avvenire una situazione più tipo questa perché se comunque ci facciamo caso qui il ritracciamento è avvenuto in, in non tantissime settimane Comunque non è stato un ritracciamento enorme però poteva dare un bello spunto per una potenziale, una potenziale entrata. Tanto vero che se andiamo a vedere con i livelli, se tracciamo i livelli da qui a qui, su questo trigger che comunque non avrei mai preso short eh, sinceramente però per farvi vedere, ecco qua T1, T2 T3 è arrivato proprio una, una, una falsa rottura sul T3 con chiusura poi sopra e tra l'altro, cosa interessante, questo, questo spike aveva rotto anche i minimi precedenti, quindi questo poteva essere potenzialmente interessante per, per valutare poi dei long, tanto vero che poi la situazione è stata long, è durata anche un bel po' diverse settimane, ovvio che adesso vedendolo con il, con il senno di poi è, è molto più chiara la dinamica, mentre invece eh, L'avessimo vista all'epoca, ovvio che sarebbe stata insomma da, da studiare in modo approfondito, e non era detto comunque che sarebbe stato il caso di farci poi un'operazione. Tuttavia, poteva essere sicuramente interessante. Quindi, quello che voglio dire è che adesso potrebbe anche venire una situazione del genere. Nel senso che in poco tempo magari il prezzo, se con la penna di nuovo, magari il prezzo arriva nelle prossime due o se, tre settimane. Arriva a questi livelli, poi fa qualcosa direttamente qui allora può essere che sia interessante anche operare direttamente su queste su queste zone e, e abbiamo un payout ratio tra l'altro scusatemi, un price earning che ci giustifica anche un'operatività di questo tipo perché a mio avviso le, queste azioni non, non danno segno di essere sopravvalutate per quello che poi l'azienda rappresenta. Ecco quindi visto quello che secondo me potrebbe fare questo titolo i grafici andiamo a vedere i dati fondamentali per avere un'idea più chiara. Allora, certi dati vi li ho già citati e ricavi utili li abbiamo già visti prima, tuttavia andrei un attimo a dare un occhio anche al trimestrale, perché? perché è molto positivo anche il trimestrale, infatti se ci fate caso è vero che non abbiamo un chiaro trend a rialzo per quanto riguarda gli utili trimestrali, Tuttavia, tutti i trimestri l'azienda è riuscita a fare utili, il che assolutamente non è scontato, soprattutto per aziende che operano in questi settori. Poi il prezzo, neanche ve l'avevo citato, è 26,35. Visto così, può sembrare altino, e anche rispetto alla media di settore non è basso. Tuttavia, è un'azienda che a mio avviso, per tutto quello che eh, rappresenta, in base a tutti gli altri dati che abbiamo a livello di bilancio e anche a livello di grafico, ci può stare che effettivamente gli investitori diano fiducia a questa azienda e che siano disposti a pagare, diciamo, un po' di più le azioni di questa società, anche se dobbiamo dire che se il prezzo dovesse avere dei ribassi nelle prossime settimane, come abbiamo visto che potrebbe, essere, che potrebbe succedere, avremmo anche un price earning. Che, molto probabilmente si vedrebbe vedremo una riduzione anche del price earning. Poi andando in statistiche, andiamo a vedere gli ultimi dati che ci possono interessare, abbiamo un dato fondamentale che mi è piaciuto molto quando l'ho visto ed è un dato che tra l'altro ho citato anche nel video delle 4 cose più 1 da guardare quando si investe appunto in un'azione in un'azienda e vi consiglio di andare a vedere quel video perché a mio avviso è molto, è molto interessante, può dare degli spunti utili e vi consiglio anche di vedere quello che avevo fatto proprio sul price earning, quindi come capire quando un'azienda è sopravvalutata o sottovalutata. Comunque margine di profitto dato fondamentale 30% circa è molto buono, vuol dire che una grande parte dei ricavi si converte in utile, e questo mi piace molto sinceramente. Poi anche i debiti non, non sono male, nel senso che abbiamo 7,22 miliardi a fronte di 6,2 miliardi di liquidità totale, quindi la liquidità copre quasi la totalità dei debiti e abbiamo i Ricavi totali di 16 miliardi circa nel 2020, come abbiamo detto prima, quindi debiti che non sono preoccupanti. In seguito, Piau Trecio inferiore al 50%, quindi 43% di Piau Trecio, quindi da qualche dividendo. Tuttavia una buona parte la tiene anche per sé e questo per società di questi settori ovviamente è positivo perché molte aziende di questo settore effettivamente distribuiscono la totalità dei dividendi e quindi è positivo che questa azienda invece tenga per sé una parte degli utili e infine abbiamo anche un ROE abbastanza positivo 16,78%. Quindi con questo è tutto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi possa essere utile e soprattutto vi chiederei se vi è piaciuto di lasciare un like e di iscrivervi al canale e vi ricordo anche di attivare la campanella. Quindi con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!